Ciao e benvenute e benvenuti su Pod Kairos, qualche minuto di marketing. Io sono Cristina di ComunicareKairos.it e oggi continuiamo con la rubrica News, novità dal mondo del digitale. Abbiamo di direttamente con noi anche oggi Elisa Manca, la nostra consulente digitale. Ciao Cristina e ciao amici di Pod Kairos. Ciao Elisa. Allora iniziamo subito con la prima notizia: Skinvertising. Come dice la parola stessa, pubblicità sulla pelle. Ormai gli spazi per fare pubblicità sono sempre più vari e bizzarri, infatti c'è chi si tatua un logo famoso sulla pelle perché per lui o per lei ha un certo significato, si pensi ad esempio al logo delle Harley oppure al logo Disney, però c'è chi si tatua anche per guadagnare dei soldi. Una delle prime persone a farlo è stata Caroline Smith che per poter mandare sua figlia ad una scuola privata, aveva pubblicato un annuncio nel quale metteva a disposizione la sua fronte come spazio pubblicitario. Ha accettato la sua disponibilità la piattaforma di casino online goldenpalace.com e così Caroline si è tatuata sulla fronte il nome del dominio per 10.000 dollari. Io pensavo molto di più, invece no. Sempre la stessa piattaforma di casino ha fatto tatuare sulla schiena di un pugile il dominio a cui ha dato compensi per tutta la stagione pugilistica fino a 100.000 dollari una pubblicità molto interessante è anche quella della compagnia aerea Air new zealand che ha proposto di rasarsi la testa per tatuarsi questa frase hai bisogno di un cambiamento dirigiti verso la nuova zelanda cosa ne pensi elisa ti tatueresti mai il logo di un brand sulla pelle per guadagnare qualcosa ma um, per mille mila milioni forse lo farei, forse sì o forse no comunque, però comunque partiamo dal presupposto che è un'iniziativa un po' azzardata che fa ridere, eh? fa ancora più specie però che certe aziende eh, dicano di sì agli utenti che decidono di farlo. Però tu sai che comunque in America sono un po' pazzi e non è una pratica così strana, è anche fredda le righe, quelle di tatuarsi cose, tra cui loghi, sul corpo. Tipo, sapevi che c'è un bel po' di gente che si è tatuata il logo di Domino's Pizza sul, sul corpo, una catena di, di pizzerie, no? Ah, non lo so. Ed era partito un contest dall'azienda che diceva: se ti tatui il nostro logo, avrai pizza gratis a vita. Ah, questo lo farei okay. anche io. Eh. <ride> esatto, esatto, e l'hanno pensato un sacco di gente, infatti, gli era andata male, perché in ben 350, nella prima settimana dall'inizio del contest, si sono tatuati eh, il logo, quindi l'azienda ha immediatamente do dovuto dichiarare la chiusura del contest, mm -hmm. quindi diciamo che ci sono delle aziende che chiedono dei gesti un po' estremi, però poi devono anche fare i conti con con il fatto che si trovano davanti delle persone ancora più estreme ok andiamo avanti con la seconda notizia il governo di Boris Johnson ha stipulato lo scorso aprile un accordo con il Ruanda, che continua a far discutere per cui Londra predisporrà a partire da questo mese, dal mese di giugno la deportazione degli immigrati irregolari e dei richiedenti asilo nello stato africano pagando, il lo pagando loro il volo e i primi tre mesi di soggiorno contro le nuove politiche migratorie negli uffici del Ministero degli Interni di Londra sono apparsi degli ironici manifesti con la foto di Paddington e la scritta Avete visto questo individuo? Sotto la scritta poi compare la foto del ricercato corredata dai dettagli utili all'identificazione. Si chiama Paddington, è un, orsetto, è un orsetto bruno infagottato in un giubbotto blu, porta un cappello rosso ed è originario del Perù. Pare sia giunto in Inghilterra da clandestino, privo di regolare con, visto. Ha amicizie potenti. Una foto lo ritrae a pranzo con la regina Elisabetta. Non so se hai visto il video con la, la regina Elisabetta, molto simpatico, sì, no? sì, è molto esatto. carino. Esatto. Ma non salveranno questo protagonista di libri e film per bambini. C'è un aereo che lo aspetta a destinazione Ruanda. A mai più rivederci. Una protesta molto carina, oltre che bizzarra, cosa ne pensi? Concordo sul fatto che sia molto molto carina, mi ha fatto molto ridere la foto della, con, dove è a pranzo con la regina. Mm. E Trovo anche che sia comunque tratti in maniera molto delicata ed ironica, con un tema molto spinoso e sicuramente volevano sensibilizzare un po' le persone riguardo questo accordo che è stato stipulato. E speriamo che ci riescano. Allora, notizia numero 3. Ormai tutti conosciamo la vicenda Depp-Earth. Gianni Depp è uscito vincitore dopo sei faticose settimane di processo contro l'ex moglie Amber. Ma come si è evoluta la sua sfera reputazionale in seguito alle accuse ricevute? A tal proposito, nelle ultime ore è emerso che la richiesta del profumo eh, Sauvage di Dior, di cui Depp è testimonia dal 2015, che è stato l'anno di lancio della fragranza, è salita alle stelle durante il processo. Il mondo ha assistito alla deposizione dell'ex coppia per discutere della loro relazione, mentre il tutto veniva trasmesso in tv e in diretta streaming su YouTube, trasformando il caso in un evento mediatico senza precedenti. Grazie a questa ondata di popolarità, la domanda per il profumo, già di per sé molto popolare tra il pubblico più giovane, sarebbe dunque salita del 50% in un solo mese, proprio mentre si svolgeva il processo. Le ricerche su Google per la fragranza sarebbero aumentate del 48% da quando è stato aperto il caso. Stando ai risultati recentemente pubblicati, anche le visualizzazioni su TikTok per Sav Savage sarebbero aumentate del 63% nello stesso periodo, con la piattaforma che è stata base da video riguardanti il processo. Nonostante gli inestinabili danni morali e reputazionali subiti da entrambe le parti coinvolte, Dep può parzialmente consolarsi con un nuovo traguardo professionale raggiunto, supportato da una maison che non ha mai voluto prendere le distanze dall'attore. E aggiungerei anche un meno male, durante questo processo comunque sono state lese entrambe le parti, sì. E dopo che la Disney però si era allontanata dall'attore, diciamo che a mio modesto parere sono contenta che almeno gli sia rimasta vicino qualche grossa azienda, però tu l'hai seguito il caso Cree, perché sì. penso che sia stato esatto, cioè, penso hanno che abbiamo anche creato tutti, tutti. <ride> E infatti è stato uno dei progetti più seguiti sui social, che si sono letteralmente divisi in due parti, pro, eh, dep oppure contro. Al di là comunque della ragione e del torto, uh, è stata una situazione che ha dato ancora più visibilità ai due attori e magari l'azienda, vedendo l'entità mediatica, ha deciso di non allontanarsi, quindi ha cavalcato eh, l'onda che stava investendo Johnny Depp a suo favore e alla Maison non è assolutamente andata male, comunque diciamo che Johnny Depp è stato uno sponsor passivo, basta menterne. Mm. Sì, sì sì, esatto. Passiamo alla notizia numero 4, che secondo me è una grandissima figata. Ora potremo provare le scarpe che vogliamo acquistare su Amazon come con la realtà aumentata. Amazon ha fatto sapere che tutti coloro che utilizzano l'app Amazon su iOS. Dopo aver selezionato un paio di scarpe possono approfittare del, della funzione prova virtuale nella pagina dei dettagli del prodotto. Puntando la fotocamera del dispositivo mobile verso i loro piedi, vedranno come sta effettivamente indosso quel modello. Non solo potranno valutare se quelle scarpe fanno a caso loro, ma scattando delle foto e pubblicandole sui social oppure inviandole agli amici con il tasto condividi potranno sapere il loro parere in merito. In altre sono diversi marchi di scarpe che hanno deciso di collaborare con Amazon e la, e la sua nuova funzionalità di realtà aumentata: New Balance, Adidas, Reebok, Puma, Superga, Lacoste, eccetera, eccetera. Questi sono tra i più importanti. Interessante, vero? Molto interessante. E invece ti fa trarre giro, ti faccio una domanda, ma secondo te tutte queste nuove features sarebbero mai venute fuori così velocemente se il Covid appunto non avesse velocizzato il processo e messo in evidenza mm -hmm. il bisogno di essere senza esserci realmente, quindi fisicamente diciamo? Io trovo comunque che siano delle ottime novità, perché permettono... A chi, beh, pensa a chi è impossibilitato non soltanto al covid pensa sì. a chi eh, che ne so, soffre anche di ansia sociale oppure si è rotta una gamba oppure boh, non, ha, non ha un negozio nel suo paese non ha un negozio di scarpe nel suo paese gli si dà la possibilità di provare e comprare eh, queste scarpe quindi di avere diciamo, una reale esperienza di quello che vogliono a sì, mio parere sì, siamo sì. alle porte di una eh, nuova era dell'esperienza utente mm. o no? Sì, decisamente il covid comunque ha mh, sicuramente accelerato tutti questi processi che portano alla digitalizzazione alla realtà aumentata quindi ben venga poi sempre le, su Amazon ci sono sempre un sacco di polemiche dietro e giustamente però ben venga tutto quello che si fa per, per facilitare l'utente negli acquisti Amazon comunque è sempre un precursore di quello che, che, poi, che poi succederà anche in altre piattaforme è vero, è vero. Quando poi lo faranno per le magliette, sarò la prima a comprare un IOS, <ride> giusto per provare questa cosa qua. Ok, andiamo invece all'ultima notizia della giornata, che è Interview Warm Up. Che cos'è Interview Warm Up? Eh, è un programma che ha deciso di lanciare Google, e si trova sempre su, su Grow with Google, che permette di esercitarsi prima dei colloqui. Quante volte ci è capitato di arrivare impreparati ai colloqui, agitati, nervosi, quello che? È? A te ti è mai capitato? Beh, nervosa sempre. Ogni volta che davo un esame all'università o dovevo fare un colloquio, ovviamente mi prendeva l'ansia. Poi cercavo di tranquillizzarmi in vari modi possibili. Però. Vero, qual è il tuo nome? Eh, non me lo ricordo in questo momento. <ride> Bene, Google ha pensato anche a questo perché ha creato un programma che permette di esercitarsi prima di questi colloqui. Lo troviamo su, su Grow with Google. Eh, che è un programma, anzi una piattaforma diciamo che è stata lanciata diversi anni fa con molti corsi utili, io qualcuno di questi li ho fatti eh, utili per le aziende o comunque per i giovani che vogliono imparare nuovi skills ci sono corsi sul digital marketing, su come aprire un business online oppure anche, cioè, diciamo che spaziano, eh, fino anche ad imparare il linguaggio base di programmazione inoltre sempre Google ha creato insieme a Coursera Google career, praticamente puoi imparare quello che vuoi, sempre, anche qua spaziamo dai social media marketing alla creazione di siti, alle basi per diventare project manager eh, e ogni corso ha sei moduli, più o meno su per giù, eh, un po' come se fosse un'università, l'università di Google possiamo chiamarla e alla fine di ogni modulo hai un esame finale. E, io l'ho trovata una bella iniziativa, anche questa online, quindi sempre per far sì che si possano avvicinare tutti la puoi fare di notte se hai una vita impegnativa, quindi mh, io ho trovata una bellissima iniziativa. Tu cosa ne pensi? Sì, tutto quello che sono i corsi online, che quindi ti possono dare delle skill in più, secondo me sono, sono ottime. Ne puoi fruire quando vuoi, come dicevi tu, no? magari hai la giornata impegnata, quindi la sera ti metti e studi un po', e puoi acquisire delle competenze diverse che non esulano ovviamente da università o corsi, che master, quello che, che vuoi tu, però è sempre qualcosa in più, mm, ottimo. Esatto, esatto. Se prima o poi dovessero fare invece una piattaforma tipo per i primi appuntamenti, vedi che lì <ride> va più avanti secondo me, secondo me eh, spacca di brutto. Ecco, okay, okay, per so. oggi abbiamo, abbiamo terminato le news. Benissimo. Se trovi interessante quello che abbiamo da dirti sulle news del digitale, segui le nostre puntate di Pod Kairos e prendi spunto per le tue strategie di marketing. Ciao, Elisa.